Sì Presidente, dal generale torniamo invece un attimino al particolare, quindi ad un intervento specifico, il PUP di Via Como, un tema sicuramente che, ahimè, tutti conosceranno, anche questa è una ferita aperta nel cuore della nostra città da uh, diverso tempo e un tema che anche qui abbiamo affrontato in commissione eh, diversi, diversi mesi fa uh, il tutto se la situazione non è cambiata ma uh, mi risulta uh, di no uh, a quanto appunto emerso anche durante la seduta uh, dell'epoca ad oggi siamo fermi, siamo arenati su questo intervento perché manca la revisione tecnico contabile dell'intervento che è propedeutica poi a sbloccare quindi finalmente la sistemazione superficiale del parcheggio che ricordo comprende una palestra, un impianto sportivo e che ad oggi è ferma a metà da se non vado errato circa una decina d'anni, quindi anche qui una ferita da risolvere quanto prima chiediamo uno sforzo Grazie alla, all'assessore all di eh, lavorare di concerto con i dirigenti che so che stanno lavorando su questo tema per eh, sbloccare finalmente questa revisione tecnico contabile dell'intervento che, ahimè, altrimenti ci tiene bloccati su questo intervento da ormai troppo tempo. Grazie.